Il Buddha afferma, c'è questa nobile verità della sofferenza. La nascita è sofferenza. Perché la nascita è sofferenza? Sì, a volte le persone reagiscono quando, o non, non comprendono questo, perché pensano quando nasce un bambino è un momento felice per la famiglia, eccetera. E Certo, sì, però la madre al partorire, ma anche, anche il bimbo appena nato di solito piange. Sì, questo c'è anche in tutta la nostra letteratura, leopardi, nella Bibbia, <ride> insomma sono considerazioni sì. anche presenti nella nostra cultura. Poi quando si considera il povero bimbo che è stato protetto in un posto comodo, caldo, ed improvvisamente viene alla piena luce di questo mondo di irritazioni, di un bombardamento di uh, esperienze sensoriali. È un, uh, è un momento difficile e doloroso. Oppure, come ci si sente quando ci si sveglia la mattina? di salta con gioia, un nuovo giorno, o c'è un... oh no, non ancora. Se uno la pressione bassa soprattutto. <ride> è la prima esperienza di un cambiamento, perché il Buddha poi afferma nella prima nobile verità, eh, giustamente che eh, la sofferenza sta nel staccarsi da ciò che ci piace e eh, essere avvicinati a ciò che non ci piace. Comunque nel cambiamento eh, noi tendiamo sempre quando abbiamo un momento felice a, a illuderci inconsciamente che possa durare in eterno. Quindi è il primo cambiamento, in fondo la nascita è un, un forte cambiamento di stato per quanto ce ne possano essere... Eh, durante la gestazione nel, nel, nel, eh, nell'utero materno. Quindi forse il cambiamento proprio ciò che comunque ci mette sempre alla prova, è uno stress se non ci abituiamo all'impermanenza. Sì, il, il cambiamento. E poi c'è il fatto che la nascita condiziona la vecchiaia, la morte. E quindi la nascita di se stesso non è soddisfacente anche quando è una nascita piacevole. Prima o poi porta il decadimento, la malattia, la morte, la separazione tutto questo. Può sembrare un atteggiamento pessimista, ma il Buddha diceva che la vita o la nascita come un essere umano è particolarmente prezioso perché ci offre la possibilità di, di venire a comprendere e di, di trascendere la sofferenza, di venire alla piena realizzazione. Non è che è, è, è brutto o c'è qualcosa di, di male nell'essere nati come esseri umani. Anzi, è una, una nascita fortunata, generalmente, perché abbiamo sofferenza abbastanza per motivarci a fare qualcosa, di voler capire, di sviluppare qualcosa di buono.